a tutti sono candida eccomi qui con il video di questa settimana allora eh, io ho pensato una cosa non so se magari sono un po troppo in anticipo al limite poi voi nei vostri commenti fatemi fatemi sapere che cosa ne pensate però eh, quest'anno volevo partire un po in anticipo non so se forse troppo ma in anticipo per preparare degli oggettini che magari non sono difficilissimi non portano via tanto tempo materiali direi facilmente reperibili un po' dappertutto, eh, volevo fare eh, un, un po' di video eh, in cui appunto realizzare un qualcosa che può andare bene da utilizzare come regalo di Natale. Io non so voi, ma io tutti gli anni eh, magari insomma mi metto lì, faccio le mie cosine, preparo delle cose, poi puntualmente quando arriva il periodo, che devo fare magari pensierini a conoscenti amici eh? Eh, non ho mai abbastanza cose nel senso che eh, finisco tutto quello che ho e poi io devo fare tutto di corsa oppure mi ritrovo a non poter regalare qualcosa che ho fatto io quindi quest'anno ho detto magari partendo un po in anticipo riesco a fare più cosine perché a volte è carino no? regalare un pensierino fatto con le proprie mani anziché andare a comprare la, la stupidaggine e, e quindi niente ho, ho visto questo oggetto l'ho immaginato come una cosa che potesse andare bene per fare anche un eventuale regalo e l'ho preso e ho deciso di fare il video di oggi eh, proprio con questo oggetto decorandolo in qualche modo allora ehm, ho preso questa carta di riso di eh, decomania che ho trovato molto carina cioè non ha le stelle di natale quindi non è prettamente natalizia, anche perché sinceramente eh, iniziare già a fine settembre a pensare alle cose di Natale mi sembra un po' eccessivo. Quindi ho voluto prendere qualcosa che poi a Natale può andare bene comunque, che però non fosse proprio prettamente natalizio. Quindi questi sono dei papaveri rossi che ho trovato molto belli e pensavo appunto di, di, di, di utilizzarli per decorare un attimino in qualche modo questo, questo portafazzoletti. Allora come prima cosa, visto che utilizzerò la carta di riso e la carta di riso vedete che è proprio è, cioè, carta di riso quindi è trasparentissima, è fondamentale sempre eh, utilizzare eh, praticamente un supporto con il fondo molto chiaro in modo che quando vado ad incollare la carta di riso non cambi colore il, il disegno. Quindi cosa devo fare? Come prima cosa, anche se poi andrò magari ad utilizzare dei colori diversi che sono un, più, un po' più eh, attinenti alla mia carta, devo fare una prima passata molto molto veloce con del bianco in modo da schiarire il più possibile il mio supporto. Quindi semplicemente utilizzerò dell'acrilico bianco, quindi potete utilizzare l'acrilico che volete, potete utilizzare il pennello, una spugna, quello che volete io utilizzerò questo, questa spugnettina qui e vado a praticamente colorare tutto il mio supporto ripeto non è fondamentale colorarlo in una maniera particolare cioè in questo caso io vedete posso tranquillamente fare un lavoro di questo tipo una cosa molto veloce l'importante è che alla fine il mio supporto risulti essere bianco in modo che quando vado ad attaccare la carta di riso i colori che sono sulla carta di, di riso rimangono quelli perché altrimenti se noi lasciamo una base più scura per esempio, quando io vado ad attaccare la carta di riso il, il, il disegno eh, rischiamo che, che si veda molto meno che muoia e quindi non va bene per cui cosa faccio? vado a ripassare tutto il mio supporto in questo modo qui col bianco farò anche i laterali perché, perché anche sui laterali ho deciso di non so ancora come ma di, di, di attaccare qualche decorazione eh, della carta di riso e quindi ho bisogno comunque del, del fondo bianco questo è come si presenta il porta tovaglioli una volta completamente colorato di bianco allora la base quella che, che serve per chiudere non l'ho colorata di bianco perché dal momento che non devo attaccare la carta di riso preferisco poi colorarla con il colore che utilizzerò come come base per colorare tutto il lavoro definitivo quindi non, non lo faccio bianco perché altrimenti stona non è il caso che do due passate quindi lo colorerò poi direttamente con i colori che utilizzo che utilizzo sopra il mio supporto mentre eh, mentre finisce di asciugare vado a eh, a recuperare i pezzettini della carta di riso che voglio incollare sul supporto allora una cosa importantissima, che ripeto sempre, ma che eh, devo sempre ripetere perché è veramente importante, quando utilizzate la carta di riso è fondamentale non tagliarla con la forbice, perché se voi eh, tagliate con le forbici eh, il pezzo che vi interessa incollare, una volta che lo incollate, qualsiasi cosa voi passiate sui bordi per sfumare il colore, per coprire, rimarrà sempre la linea netta del taglio che avete fatto. Invece se voi strappate la carta, eh, diciamo che la carta viene scompare. è molto più, sem è molto più semplice farla scomparire nel, nel colore, nella decorazione che voi applicherete sopra. Quindi questo vuol dire che anche se io voglio per esempio in questo caso utilizzare questo angolo, no? Per esempio, adesso io taglierò un po' di, di, di parti perché eh, boh, non lo so eh, come com utilizzarlo, proverò a metterlo sopra e quando mi piace diciamo la la forma di quello che vedo andrà bene così quindi taglio, romperò un po', di, un po di, di pezzi di questi papaveri quindi dicevo anche in questo caso vedete dove c'è la, la parte finale del foglio tagliata di netto va strappata quindi se io voglio utilizzare questa parte qui comunque devo fare questo lavoro devo andare a strappare questo, questa carta un'altra cosa che si può fare che eh, con i tovaglioli è, è ancora più fenomenale perché in un attimo si strappa tutto ma si può fare anche con la carta di riso è quella di utilizzare un pennellino bagnato per scontornare più o meno dove si vuole, dove si vuole rompere la carta e poi rimane più facile, più facile romperla però in questo caso io posso fare anche così tanto diciamo che faccio in fretta allora per esempio questa parte qua mi piacerebbe metterla qui sì. quindi vado a tagliare ecco vado a strappare un pochino qui tanto poi questa parte qui finirà qui nel buco e quindi dovrò dovrò tagliarla dopo per cui è inutile andare a, a sprecare carta posso fare così ecco in questo modo potrebbe essere un'idea adesso poi vedrò bene come incollarla allora cosa facciamo? andiamo a eh, ricoprire diciamo mh, il più possibile il nostro supporto perché? perché meglio lo copriamo con la carta anche se sono dei pezzettini adesso vi faccio vedere dei pezzettini per esempio allora possiamo utilizzare questa parte qui che è degli schizzi o magari proviamo a, a riprodurre anche con, con il pennello prendiamo ancora questa parte chiaramente queste sono cose che poi ognuno fa a proprio gusto <ride> nel senso che se diamo a 10 persone questa carta di riso e il mio supporto sicuramente vengono fuori 10 lavori diversi quindi quello che io vi do è uno spunto ma chiaramente è fatto a mio gusto non è detto che, che a tutti piaccia così ecco potremmo mettere per esempio questo qua visto che così c'è il richiamo alle note musicali, come dicevo, vedete, noi possiamo anche attaccare dei pezzettini così sparpagliati in modo da andare a coprire più possibile la nostra scatola. Questo perché? Perché più eh, spazi vuoti senza carta di viso lasciamo sulla scatola e più dovremo lavorare dopo per andare a, eh, ad amalgamare perfettamente i colori mentre se invece noi utilizziamo la carta in questo caso non lo so per esempio possiamo prendere no questa parte qui la potremmo forse mettere qui davanti quindi questa parte qui con la scritta forse ci sta davanti per cui non la vado a rovinare però vediamo un po' per esempio possiamo ancora prendere questo, questo pezzettino qui adesso è proprio solo per farvi vedere perché poi nessuno vieta di mettere meno carta e poi di decorare con per esempio se noi vogliamo mettere ecco, se io metto questo pezzettino questo vedete è tagliato adesso vi faccio vedere così degli esempi questo è tagliato dritto ho detto che non bisogna usarlo ma se noi lo andiamo a mettere qui sul bordo è poco male è già a posto ce l'abbiamo già, già tagliato e va bene vedete così ecco, diciamo che Così potrebbe già bastare, perché tanto poi ho intenzione di usare colori, stencil, qualche pasta per fare delle decorazioni, quindi riusciamo poi ad andare a, a chiudere tutto. Quasi quasi stavo pensando di sostituire questi fiori, questi patoveri qua mi sembrano un po' troppo piccoli, forse una cosa un po' più, un po più, più grande potrebbe... Allora, vediamo se c'è qualcos'altro che mi convince di più, tipo, sì, secondo me questo è meglio, allora facciamo così, questo qua lo teniamo per per, qualco, per qualche laterale, adesso vediamo, vado a strappare questa parte, che secondo me mi piace di più, non so, adesso decidiamo, tanto strappo... che altrimenti mi sembra un fiore troppo grande di, su, su un lato rispetto a questi fiori microscopici allora vediamo un po' se metto questo così eh, non so, mi sembra più mi sembra meglio sì, direi che così mi sembra che ci sia più coerenza o anche così Vediamo un po' così, sì, forse così è ancora meglio. Eh, facciamo così: va magari di qua strappo un pezzo di, di spartito che così richiama questo e riempiamo ancora di più. Qui bene, benissimo. Facciamo così. Allora, ecco, così mi piace di più questo vedete lo metto qua per il discorso che ho detto prima perché tanto una volta incollati vanno giusto a chiudere, a chiudere questi buchi e vedrete che poi dopo quando vado con il pennellino a riempire col colore in un attimo diventa tutto più uniforme e quindi non c'è più bisogno allora un'altra un ecco un'altra cosa importante quando facciamo questi lavori qua quindi di avvicinare la carta e di riempire il più possibile una cosa però importante è non accavallare la carta, perché se io vado ad accavallarla, cosa succede? Quello che vi ho spiegato prima quando la vado a tagliare, stessa cosa. Si viene a creare uno spessore, comunque si viene a, a creare una cosa che, mh, che poi è difficile da coprire, rimane, non rimane abbastanza bella. Quindi importante quando vado a, eh, ad, ad aggiungere la carta e non sovrapporla, in questo modo. Allora a questo punto io farei così, prima di andare a decidere cosa attaccare sui laterali faccio che incollare questi, questi particolari, così mentre questi si asciugano io ho tutto il tempo di decidere che cosa attaccare nella parte so laterale sottostante. Quindi facciamo così, mettiamo colla, la colla per, per i tovaglioli o per la carta di riso la colla che avete un'altra cosa che dico sempre quando andate ad incollare la carta di riso cosa fate partite dal centro e andate verso l'esterno questo perché in questo modo creerete meno bolle bolle che comunque ahimè si possono anche creare nel momento in cui si creano per eliminarle cosa dovete fare? vi bagnate oppure bagnate in questo modo bene bene con la colla e poi col dito delicatamente andate a schiacciare la carta per togliere la bolla questo perché perché se voi fate questo lavoro senza avere sufficientemente riempito di colla sotto rischiate di strappare la carta di riso perché la carta di riso è, è, è sottile quindi questa è un'altra cosa mi raccomando importantissima adesso andiamo ad attaccare questo particolare che è anche quello un po più grande così in questo modo ok questo forse è un lavoro un pochino noioso perché comunque bisogna avere un attimino di, di attenzione e farlo un po' con calma perché altrimenti se si creano troppe pieghe non, non va bene allora la carta che vedete io ho lasciato qua ho lasciato la carta sui bordi ho lasciato qua la carta sul bordo non è un problema perché poi cosa andrò a fare? andrò con eh, della carta seppia a, a grattarla via una volta che si è asciugata perfettamente allora qua come vi dicevo no ecco ho sbagliato ho accavallato la carta quindi non va bene sposto un po' così in modo da evitare ok così questa anche la mettiamo qui la faccio debordare in modo che non vada ad accavallarsi poi dopo la l'andrò la a, a grattare via idem questa poi una volta che ci prendete la mano diventa tutto più semplice magari le prime volte sembra una cosa un po' complicata ma non è niente di che andiamo a mettere le nostre macchie qui così Ecco con la colla abbondate pure perché così non rischiate che poi si stacchino i bordi perché i bordi de devono rimanere perfettamente incollati tanto poi quando si asciuga tutto vedrete che, non, che anche se ne avete messa un po' di più non è un problema quindi andate pure giù di colla attacchiamo l'ultimo pezzettino qui così ok perfetto così adesso mentre questa parte comincia ad asciugare poi al limite mi aiuterò anche con un po con il phon per asciugarla un pochino meglio se rimane ancora ancora poco asciutta andiamo a decidere come realizzare i laterali della, del contenitore più che altro per capire che tipo di che pezzi di carta tagliare per esempio questo che avevo tenuto prima potrei anche metterlo direttamente qui o anche no non lo so vediamo un po se c'è qualcosa che mi, che mi piace di più allora vediamo perché magari metto qualcosa di un pochino più grande e metto una cosa sola che rimane più per esempio questo qui potrebbe già essere un qualcosa di bellino proviamo a rompere ok vediamo un po' allora si sì. potrebbe essere da attaccare qui così si sì. vado a strappare questo pezzo così lo vado poi a mettere sempre da un'altra parte quindi questo potrebbe essere così la parte sotto come vi dicevo adesso la incollo in questo modo e poi lo vado a questa potremmo anche metterla qui o anche così vediamo no quello proprio non mi piace quel pezzettino lì proprio non mi piace quindi quasi quasi attacco questo qui non sono convinta no mi sembra troppo no, non mi piace mi sembra troppo caotico dobbiamo fare in un altro modo allora, quasi quasi vediamo un po' allora vado a provo a fare la cosa contraria eh. vado a a tagliare un qualcosa di strappare, non a tagliare un qualcosa di piccolo che potrebbero essere questi due particolari qui, altrimenti ho la sensazione che venga poi un qualcosa di, più, di troppo pacchiano, non, non mi convince. Invece, magari con solo un particolare al centro potrebbe piacermi di più adesso vedo, eh. ci provo. perché queste sono cose che praticamente si possono valutare nel momento in cui si fanno non c'è tanto da... Eh. sì così già mi piace di più rimane un po' più fine sì, decisamente quindi questo lo incollo perché così mi piace metto sempre un po' di colla sotto così attacca meglio ok E adesso vado a cercare un qualcosa che anche dall'altra parte venga più o meno uguale poi piuttosto metterò dei pezzettini come ho fatto prima per, per riempire anche queste parti qua ecco così mi sembra un po' più fine perché altrimenti boh, mi sembra un po' troppo pacchiano adesso vediamo cosa mettere di qua e di qua direi che è, che è questo eh sì, perché gli altri sono tutti troppo grandi quindi facciamo così ok questo qua, tagliamo il bordo liscio che non va bene ok quindi dall'altro lato sì, perfetto così per coerenza mettiamo anche di qua ok così mi piace di più perfetto ok bene così ora questo posso anche già fare tagliarlo un pochino tanto è proprio in esubero e anzi lo utilizzo da attaccare da qualche parte potrebbe essere tipo qui così ok adesso vado a riempire un pochino vediamo delle parti di carta dove non ci sono i papaveri solo di questo colore qui grigino che penso sia un grigio adesso devo capire un po poi bene che tipo di, di tonalità usare per, per fare poi la scatola questa la metterei qui così sì. okay. Perché poi un'altra cosa, allora, quando voi, eh, vabbè, adesso io decido di attaccare questi pezzi di carta, no? Un po' così, non dico a caso perché chiaramente li sto attaccando in modo che già mi piacciono, però poi nessun nulla vieta nel momento in cui io vado a dare il colore di coprirli, quindi voi attaccate più o meno quello che, che vi sembra da bene, no? Poi nel momento in cui dovete andare a fare le decorazioni intorno, c'è un pezzo che vi sembra troppo, non c'è problema, lo, lo eliminate coprendolo con della carta, con uno stencil o con quello che volete, così rimane tutto più, rimane anche più semplice poi da gestire, perché non è detto che quello che stiamo facendo adesso in questo momento debba per forza essere definitivo. Per esempio ci sono ancora questi due fiorellini qui, ecco, questi qua, che sono perfetti, direi, sono proprio due accenni così di fiorellini da mettere qui. Ecco, qui sul laterale, perfetto. Così. Poi chiaramente in base alla carta che avete uno si regola un po' perché... infatti le carte, questa carta di riso la trovo molto bella perché eh, quando appunto a volte ci sono delle carte che hanno, che hanno dei soggetti tutti enormi tutti microscopici e quindi diventa un po' eh, cioè non, non si possono utilizzare per fare proprio tutti i lavori perché comunque eh, magari diventa un problema utilizzare, utilizzare tutta la carta no? invece in questo caso che ci sono eh, soggetti grandi, soggetti piccoli, perfetto perché uno praticamente può, può giostrarli un po' come vuole e come in questo caso per esempio diventa più facile eh, fare dei, degli accostamenti, riempire delle zone, non riempirle, diventa tutto più facile. Ecco questi qua sono proprio perfetti per esempio per i laterali piccolini. ok ora abbiamo incollato tutte le parti di carta di riso potrei ancora ancora vediamo un po' mettere sì allora, questo qua lo tengo perché sicuramente mi servirà per fare qualcos'altro questo pezzettino di cerco invece questa scritta faccio che metterla qui così aggiungo ancora un pochino di carta da questa parte così ecco, perfetto ok direi che a questo punto basta ecco quindi vi faccio vedere come si presentano i, la i laterali a questo punto così così mi sembrano un po' più fini giusto con dei disegnini e poi la parte sopra che adesso vediamo che quando andrò a tamponare magari anzi coprirò un po' perché così sembra tanto, tanto opacchiana, lavorata, ma vedrete che poi alla fine una volta con, con le spugnettine il colore rimarrà molto più omogeneo. Dopodiché eh, devo assolutamente asciugare bene perché devo andare a colorare e, e andare a eliminare i pezzi in sovra con, eh, con, la carta, con la carta vetro con la carta vetro, devo grattare i pezzettini che fuoriescono. Allora ho asciugato bene la mia carta di riso, adesso vi voglio far vedere come eliminare il, il sovrappiù dalla mia scatola, così questo è diciamo, un video per un po' di accorgimenti importanti quando si fa il decoupage, che sono cose molto semplici ma fanno venire subito un lavoro diciamo fatto bene allora cominciamo per esempio dal bordo io utilizzo una carta a vetro di questa con la grana grossa perché così con la grana grossa fate più in fretta a eliminare la carta in più quindi cosa vado a fare? guardate bene, vado a grattare in questo modo così sullo spigolo della scatola vedete che la carta viene via in questo modo Bisogna essere un po' decisi in modo da evitare di fare troppe passate, ma basta una passata se, se lo fate bene per eliminare il sovrappiù, così. Anche qui. Ecco. Così, in questo modo, rimane perfettamente a filo. Vedete? Rimane perfetto, rimane bello. Quindi vado a fare i bordi dove ce n'è bisogno, tipo qui. Così. Vado a grattare qui avevo da, da entrambe le parti da togliere della carta vedete così anche qui è semplicissimo una volta che ci prendete la mano perché all'inizio magari sembra quasi che uno abbia paura di calcare invece no se voi andate un po decisi viene un lavoro fatto subito bene in questo caso cosa vado a fare vado a tagliare con la forbice Proprio la parte in esubero, tanto non, non c'è problema così. In questo modo, anche di qua. Strappiamo via. E poi stessa cosa, con la carta vado, va tutto sul bordo e vado a eliminare le parti in eccesso. In questo modo vedete viene proprio perfetto facciamolo anche di qua quindi non è il caso di ritagliare preoccuparsi prima di come tagliare la carta quando si è vicino ai bordi perché anzi così viene ancora meglio perché praticamente noi siamo andati proprio al limite del bordo non, a... non rischiamo di aver... di aver tagliato la carta troppo troppo poco si vede il bordo siamo proprio andati sopra e poi l'abbiamo pulito ecco vedete che in questo modo è tutto pulito sono puliti anche i miei bordi dopodiché adesso siamo pronti per decidere come colorare come finire di decorare il nostro supporto allora come colori per riempire il, tutto il supporto stavo pensando di usare un grigio chiaro perché vedo che c'è del grigio e questo color mattone che mi sembra che richiami un po i papaveri però direi di usare come base principale il grigio e magari fare solo qualche, così, qualche riportino di mattone eh, potrei, ma allora, eh, in realtà potrei anche utilizzare qualche pasta per riempire, però oggi voglio fare una cosa un pochino più semplice perché eh, mi rendo conto che eh, lo vedo anche appunto dai commenti, dalle, da, dai messaggi che mi arrivano su... Su, su messenger su facebook eh, che a volte le, le persone che mi seguono chiaramente non hanno tutto il materiale che possono essere paste paste eccetera eccetera quindi magari in questo caso eh, proverei a fare proprio una cosa semplice magari utilizzerò comunque uno stencil per abbellire un po' e per fare qualche decorazione però magari eviterei di utilizzare paste paste o, o altre paste per riempire tutto tutto il supporto per riempire gli spazi vuoti, cosa che, che va anche bene fare perché dà un po' più di, di movimento essendo tutto in 3D. Però in questo caso proverei a fare qualcosa di più semplice, quindi utilizzo solo i miei colori, i miei tamponcini, provo a dare una base di calo colore e poi vediamo se con sfumature stencil ci piace il risultato finale. Provo così a farlo insieme a voi perché voglio proprio fare fare una cosina un pochino più, più semplice che chiunque possa fare perché non ci va niente a cambiare basta avere una carta di riso che avete in casa un supporto che avete in casa e si può provare a fare qualsiasi cosa non c'è bisogno di invece a volte i, i, i materiali poi non si hanno e si pensa di non poter di non poter realizzare un, un progetto invece magari in questo caso ti lo, utilizzerò solo certi materiali alla fine questo vuol dire che anche se magari qualcuno non li ha non importa e quindi vediamo un pochino allora questo grigio dovrebbe andare bene però proviamo un attimino allora scarico subito bene il pennello eh, perché allora è fondamentale in questo caso qua ecco e non avere, non utilizzare dei colori troppo troppo forti perché? perché intanto devo capire se il mio colore Va bene per si amalgama bene con con quello che voglio fare in questo caso vedete io devo capire se il grigio più o meno va bene diciamo anche di sì però vediamo un po se metto anche un pochino di questo di questo rosso ma proprio ecco pulisco bene perché ecco questo qui per esempio è molto molto è molto forte come colore quindi devo proprio tamponarlo appena appena altrimenti faccio subito macchia e queste sono, queste sono cose importantissime che bisogna imparare perché comunque un, un fondo colorato male rischia di rovinare un po' tutto per esempio vedete io posso passare anche un pochino su tutta la carta in modo da eliminare un po' i, i segni perché se io, se io lascio la carta completamente scoperta, cioè lascio i bordi completamente, vado solo vicino ai bordi e non li, copio, non li copro, rischio di non coprire perfettamente, cioè di non amalgamare perfettamente, scusate, non di non coprire. Invece se io vado un pochino anche sopra la carta, questo sempre facendo attenzione ad utilizzare dei colori, che siano più simili possibili a quello che ecco per esempio sono andata sulla foglia eliminiamo e poi appunto a spolverare con quando i colori sono sono troppo forti facendo molta molta attenzione a come si come si tampona perché altrimenti si rischia di rovinare tutto una cosa che vi posso anche dire importantissima che dovete tenere sempre a portata di mano un, una di queste salviettine quelle per, per i bambini, per i neonati perché se voi per caso sbagliate a fare passate troppo colore con questo potete sempre tamponare e recuperare un pochino è importantissimo questo sempre a portata di mano quindi io vado a finire di, di dare il mio grigio qui nei buchi ho. in questo modo ok e con il mio pennellino questo questo praticamente una volta che lo sporcate potete quando i colori sono così scuri ecco vedete qui ne è andato troppo per esempio io passo la salviettina eccolo lì e così vedete che subito recupero quindi, questo è un'altra accortezza, un altro piccolo accorgimento importantissimo. Salviettina sempre a portata di mano, in modo da tamponare subito. Salviettina perché è umida, perché se voi utilizzate un tovagliolo di carta, uno scotex, non fa lo stesso effetto, perché non essendo umido, non vi, fa, non, vi elimina, non vi elimina subito il colore. Invece questa, appena passata, subito vi elimina il colore e voi risolvete il vostro problema. Poi una volta che avete riempito gli spazi vuoti potete decidere dove andare ad incrementare un po' di colore. Magari qua sul bordo, vedete così è anche bello, per esempio. Ok, quindi questo vedete come rimane rimane quasi uniforme cioè non quasi è uniforme solo che chiaramente adesso cosa abbiamo abbiamo delle parti che sono solo colorate e delle parti con i disegni quindi si vede ancora la differenza ma poi noi questa differenza andremo ad eliminarla con altre cose che metteremo sopra e quindi alla fine il risultato sarà perfetto ora nello stesso modo chiaramente devo andare a fare tutto tu, tutto, tutto il supporto quindi partiamo qua dal laterale, facciamo tutti i laterali nello stesso modo. Cominciamo a tamponare col nostro grigio, che è quello che è più simile come colore. Quindi tamponiamo tutto. Così. Qua abbiamo più spazi abbiamo più spazi senza carta, così vedete. Però non è un problema perché noi andiamo a, fare, a dare una base di grigio insomma un po' più corposa ma non completa eh? non, deve un colore, non deve essere un colore perfetto che copre tutto perché altrimenti, altrimenti si vedrebbero di nuovo tutte le, le differenze invece noi andiamo a fare una cosa del genere e poi col nostro rosso che si vede di più andiamo adesso vedete il pennello qua dobbiamo portarlo proprio appena appena e pulirlo in modo che, ecco, che rimanga appena appena sporco così io riesco ad andare a fare proprio del a sporcare con un po' di colore poi faremo anche le sfumature sui bordi con un marrone però in questo caso qui ecco così già mi piace ok adesso che vi ho fatto vedere come io devo chiaramente andare a fare tutti i lati ho messo troppo grigio togliamo subito abbiamo finito di colorare tutto il nostro supporto e come vi dicevo prima ho colorato anche il coperchio il coperchio che verrà adesso non lo infilo perché è ancora asciutto e perché è ancora bagnato ma il supporto che si infila sotto anche qua per esempio ecco posso anche una cosa che non ho fatto andare a colorare i bordini perché questi si vedranno mi raccomando perché questi sono i particolari che poi fanno la differenza ecco qui c'è ancora della carta, la togliamo come vi ho detto prima così perfetto e andiamo a mettere un po' di grigio perché altrimenti poi stona abbiamo il bordo che non è, che non è coerente con il resto andiamo a mettere anche un po' di rosso qui così in modo che quando io vado a chiudere con il mio col mio tappo vedete rimane coerente queste sembrano stupidaggini però fanno poi la differenza perché se poi uno gira al contrario il lavoro e non è fatto bene non è bello da vedersi ok quindi una volta fatto questo lavoro qua cosa andiamo a fare andiamo a decorare ulteriormente per abbellire il nostro supporto qua c'è un filettino di carta di riso che tagliamo con la forbice prima di passare lo stencil voglio adesso io utilizzerò questo timbro ma voi sicuramente avrete un qualsiasi timbro e, e va bene per eh, così andare ancora un pochino a coprire le zone dove non c'è la carta per rendere sempre tutto più uniforme e eh, vado a fare questo timbro di questo marrone scuro come quello che c'è nel, nel nella carta quindi faccio così vado a mettere un po di marrone così utilizzo lo stesso tamponcino che ho usato per lo lo scarico bene e vado a colorare il mio così in questo modo e vado giusto a fare così appena appena senza premere molto eh. vedete che poi è una cosa che non si vede quasi infatti per quello dicevo sono, questi sono dettagli che nel caso in cui non doveste avere il timbro non fa nessuna differenza perché non, non è così fondamentale diciamo che i timbri ci sono dei timbri che per esempio se voi vi procurate un timbro come questo qui delle scritte vi posso assicurare che lo userete in continuazione perché si può veramente eh, risolvere sempre tanti problemi perché riempie, perché è bello da vedere, perché proprio quindi se non avete ancora uno di questi timbri qua vi consiglierei come acquisto almeno uno che potrebbero essere appunto le scritte piuttosto che ci sono dei timbri che non hanno dei veri e propri disegni che servono proprio per fare questo lavoro qua per andare fare dei riempimenti quando si vogliono riempire delle zone un pochino vuote e sono fondamentali perché vedete che cambia subito adesso io finisco un attimino e poi vi faccio vedere vi faccio vedere da vicino il ecco vedete che Sembra tutto più uniforme, sembra quasi che ci sia una carta, una carta unica a ricoprire il nostro supporto. Invece, avete visto che proprio in quei punti, per esempio, la carta era veramente minima. Ok, oh, l'abbiamo passato dappertutto. Il timbro, chiaramente in questo caso ho utilizzato l'acrilico perché così rimane indelebile, va subito pulito perché altrimenti eh, non viene poi più via, cioè rimane difficile anche per questo per questo lavoro qua come per tutti gli altri lavori che chi, chi mi segue da tanto tempo e quindi vede ha già visto altri miei video avrà visto le salviettine usate sempre perché sono veramente fondamentali perché la salviettina è sempre umida ha, è a basso costo e quindi voi se ne avete a portata di mano le potete usare un po durante un lavoro ma immediatamente mettete tutto a posto ok quindi a questo punto qui eh, metterei uno stencil allora io utilizzerò questo stencil qua che a me piace da matti infatti anche questo per chi mi conosce l'ha visto usare tantissime volte e voglio andare a fare sempre con questo bruno eh? con questo colore bruno un pochino di stencil qua e là quindi allora come si fa lo stencil a meno che voi non vogliate fare uno stencil molto coprente cioè avere un, un disegno netto sul vostro supporto cosa che io non faccio quasi mai a me piace che si veda e non si veda per fare il lavoro come lo faccio io in questo momento cosa dovete fare avere un pennello per lo stencil che sono questi pennelli a setola dura dopodiché sporcate bene il, il, il pennello così pulite ma non basta pulire in questo modo bisogna proprio andare a scaricare il colore su un tovagliolo perché vedete che il colore è tantissimo e io non voglio che il mio stencil si veda così tanto voglio solo che si intraveda praticamente quindi coloro pulisco e poi vado a colorare il mio stencil a seconda che io prema più o meno chiaramente avrò più o meno il disegno, ma io lo faccio in maniera irregolare, in modo che non tutto il, il disegno venga uguale, vedete? In questo modo avrò dei delle parti più chiare, delle parti più scure, però a me piace così. Quindi per esempio qui, adesso vado a fare questo pezzo di nuovo bagno, scarico molto sul, sul mio stotex e poi vado a passare il mio stensi bisogna passare tante volte senza premere praticamente per avere questo effetto con il pennello un po' scarico passate diverse volte quando vi sembra di aver raggiunto il colore che vi piace poi potete sempre controllare così togliete lo stencil, vedete: questo è l'effetto che io voglio creare Qua, chiaramente che sono le parti dove ho tenuto meno meno carta magari lo vado a fare un pochino più evidente così mi riempie proprio di più la zona quindi anche lì non è il caso di avere tantissimi stensi perché comunque a meno che non dobbiate fare delle cose particolari e quindi ci sono stensi veramente per tutti i gusti però ci sono degli stencil tipo questo che, che, che mi vedete io lo uso tantissimo può essere questo può essere uno stencil con le scritte può essere, ecco questo per esempio è venuto troppo blando e quindi cosa devo fare lo devo recuperare lo devo andare a rifare perché così non mi piace bisogna cercare di non fare questi errori perché poi se non si va proprio sopra non viene bene adesso vediamo un po se riusciamo a recuperare questa cosa che ho fatto cerco di metterlo sopra il meglio possibile no, direi che non ci siamo anche perché questo stencil non è uniforme quindi non ha il disegno allora, proviamo un po' vediamo se riusciamo a recuperare senza fare proprio un danno dicevo bisogna fare attenzione perché o mettete la colla dietro lo stencil ma io non la metto quasi mai oppure dovete fare attenzione a non, diciamo, a non farlo muovere e metterei ancora un picco, una piccola parte qui solo qua così ok così quindi stavo dicendo eh, non è il caso di avere tantissimi stencil, ma eh, ci sono degli stencil che, che risolvono sempre le cose, questo è uno di quelli, oppure le scritte, oppure, oppure le note musicali, eh, boh, adesso non mi viene in mente nient'altro, non so, i cerchi, dei rigori particolari, vanno anche tanto bene quelli che hanno degli scarabocchi piuttosto che ehm, dei motivi per fare degli angolari perché poi li potete utilizzare dappertutto e quindi e quindi li potete usare tantissimo per cui uno dice faccio la spesa e poi mi ritrovo a dover utilizzare delle cose perché magari non faccio sempre lavori beh non importa per quello vi dico, magari invece di comprare lo stencil eh, specifico per fare un certo tipo di fiore che poi dopo che l'avete fatto un paio di volte vi siete stufati perché io non so voi, ma io nel momento in cui ho fatto un lavoro sono lì che penso già a un altro e l'idea di usare magari lo stesso stencil se non è uno stencil come questo che è solo così di, per, per riempire delle parti per creare dei motivetti se ho già fatto un lavoro con un tipo di stencil perché ho creato un tipo di fiera, Eccetera, sicuramente il lavoro successivo eh, con gli altri lavori non ho più voglia di utilizzarlo ma direi che secondo me così è già più che sufficiente non starei lì a farei ancora ecco possiamo fare fare anche qualcosina sotto così rimane bello anche da vedere la parte la parte sottostante quindi vado a fare anche qui il mio stencil perché anche lì come come vi ho detto prima mi raccomando anche la parte che non si vede di un lavoro se la curate un po di più fa la differenza che può essere adesso in questo caso no perché all'interno noi andremo a mettere i tovaglioli e quindi eh, non si vede più nulla però anche fosse una scatola per esempio bisogna sempre decorare anche la parte interna quindi pitturarla perché altrimenti rimane una cosina che non è tanto carina da vedere farei ancora un pezzettino qui e basta così ok quindi io vi posso consigliare questo un timbro, uno o due timbri, così, con dei disegni generici e anche uno o due stencil. E vedrete che i vostri lavori immediatamente acquistano un altro aspetto, sempre, perché anche se utilizzate gli stessi stencil, vedete, una volta che li mettete solo in un angolino, non sembra quasi che siano sempre gli stessi, quindi va, va bene così. Stencil che a questo punto vi faccio vedere, ecco per esempio. Eh, andrei a mettere un altro, dunque, adesso scegliamo un altro, uno, uno stencil piccolino che possa andare bene con, così vi faccio vedere che cosa ho in mente quando parlo di stencil eh, che, che si può usare, che si possono usare tante volte perché, perché, sono, perché si possono sfruttare in tanti modi. Allora, adesso ne scelgo uno così vi faccio più o meno vedere quello che ho in mente allora vediamo un po' potrebbe essere... O questo no? facciamo così ve ne faccio vedere uno un po' più grande così avete idea di quello che vuol dire avere uno stencil con più soggetti dal quale poi potrete andare a prendere le cose che vi servono man mano perché ci sono degli stencil, ecco, tipo questo, che è anche uno stencil che uso tantissimo. Allora, ve lo faccio vedere con la base verde sotto, così, così avete un po' un'idea. Questo è uno stencil che, come dicevo prima, per la carta di riso, no? Che eh, sono belle quelle carte dove ci sono soggetti grandi, piccoli, in modo che uno si rigiostra un po' come vuole. Lo stesso vale per gli stencil. Allora, se voi eh, avete uno stencil come questo, vedete che avete tantissimi particolari che potete utilizzare uno alla volta e quindi potete farli su diversi lavori utilizzate sempre lo stesso stencil e i lavori vengono sempre diversi quindi questo è anche proprio un modo per risparmiare dei soldini quindi non è il caso di avere uno stencil perché per esempio allora ecco questo è uno stencil con dei, con dei fori, no? con, dei, con dei cerchi adesso vi faccio vedere un po' quello che intendo che secondo me queste sono cose importanti allora questo stencil che è bellissimo che ho utilizzato anche diverse volte ehm, qual è la differenza tra i due che chiaramente questo qui è sempre lo stesso per cui <coughs> è vero che lo potete utilizzare come vi ho detto prima eh, per fare diverse cose poi quando cambiano i soggetti cambiano i colori diventa tutto diverso però se non volete avere troppi stencil ve ne procurate uno tipo questo dove ci sono vari soggetti e voi siete a posto per, per tutto il tempo che volete quindi a questo punto io cosa faccio? utilizzo questo, vi faccio vedere e prenderò solo non so se no, questa parte qua forse è troppo grande no, questa parte piccolina ecco, perché questi soggetti qui che, boh, non so non so neanche come chiamarli insomma questi ghirigori qua un po' romantici che sono bellissimi e, questo qua è piccolino quindi in questo caso utilizzo questo e visto che eh, il nostro lavoro è tutto piatto perché ho incollato tutto ho utilizzato uno stencil con, eh, con dell'acrilico quindi è tutto allo stesso livello a questo punto farei giusto in qualche punto uno stencil un po' in rilievo in modo che si veda un po' che dia un tocco di luce al, al tutto e quindi utilizzerò una pasta prima vi ho detto nel caso in cui appunto uno non abbia, non abbia le paste, capite che già un oggetto del genere potrebbe essere finito, quello che io faccio adesso è una cosa ulteriore per chi ha la possibilità per abbellirlo ancora di più ma non è, non, non è diciamo necessario allora, per fare questo voglio utilizzare una pasta che non ho mai usato e che utilizzo adesso per la prima volta ed è una pasta. Oh, non so più dove l'ho messa, eh, boh, mi piacerebbe anche trovarla. Eccola altrimenti... ah, qua, l'ho trovata. Allora, è questa pasta. Questa pasta è una, è una pasta perlescente 3D che voglio provare a mettere in quel punto lì la userò a spatola anche se è una pasta che si può dare mi hanno detto col pennello con la spugna in tanti modi diversi io ho visto l'effetto finale e devo dire che mi è molto piaciuta mi è molto piaciuto e quindi e quindi boh, la voglio provare anzi facciamo così la provo prima sul laterale mettiamo un po' qua allora, mettiamo la pasta, la metto qui, nel piattino, infatti è, è perlescente, è molto carina. Ah, ecco, anche una bella consistenza perché, ripeto, è la prima volta che la uso, quindi non, non la conosco molto. Ok, cosa vado a fare? La vado a mettere solo in questa parte qui. Quindi escludiamo il resto dello stencil, facciamo attenzione a, a coprire solo quello che ci interessa allora un altro, un altro consiglio quando, fate, quando, quando utilizzate lo stencil con una pasta allora come vi ho detto prima quando bisogna tenere fermo lo stencil quando si usa il pennello si può usare la colla per, per incollare lo stencil ma io non lo faccio quasi mai e bisogna fare attenzione appunto a, a non farlo spostare quando utilizzate le paste come funziona? che se voi mettete un bel po' di pasta al centro e poi vi spostate così lateralmente vi agevola a non, far, a non fare spostare lo stencil quindi piuttosto voi aumentate la quantità di pasta tanto poi dopo la pasta la potete togliere non è necessario che rimanga che la lasciate tutta spessa no? però se voi ne mettete un po' di più così come in questo caso lo stencil immediatamente si attacca e, e non rischiate di spostarlo. Dopodiché la potete fare spessa come credete. ok, eh, Direi che in effetti questo è il risultato della pasta, che mi sembra molto carino. Sì, bello. Quindi a questo punto la facciamo qui, facciamo una parte qui, così. Quindi di nuovo prendo un bel po' di pasta, così. Sapete che vi dico che la metto direttamente qua sullo stencil, in questo modo. ok Vedete che tanta pasta, cosa fa? Subito mi, mi appesantisce lo stencil e non me lo fa più muovere. Io non ho messo nessuna colla, ma lui rimane perfettamente fermo, così. Ecco. e poi ne faccio giusto qui solo un pezzettino qui perché è un po' meno ricco e poi direi basta qua ne facciamo solo una parte magari così mi piace anche l'idea del tubetto, non è male perché posso mettere direttamente la pasta sul, sul supporto va bene anche così è un altro modo per per poterla usare, perfetto eccoci qua puliamo i bordi ok direi che potrei ancora farne una parte qui però devo fare in modo allora qua diventa un po più complicata nel senso che dal momento che non posso appoggiare dietro perché ecco devo fare più attenzione perché non posso appoggiare dietro perché sennò no, vado a macchiare quello che è la pasta che ho messo prima sì, quindi devo farlo un attimino con più con più attenzione ma se voi non avete dimistichezza non c'è problema come fate asciugate e nel momento in cui la parte dietro è asciutta potete tranquillamente di nuovo appoggiare il vostro supporto e quindi non avete il problema di rovinare tutto così ok vado solo a pulire qui perché è rimasta un po di pasta e va bene così bon. A questo punto direi che ci siamo. Posso ancora fare proprio così o anche no, ma no. No, no, basta così. Perché non vorrei che... Direi che basta così. Ok. Quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo asciugare bene, fondamentale, asciugare tutto bene. E poi faccio ancora una cosina che eh, mi piace sempre fare su qualsiasi lavoro. Eh, con il colore bruno e con il, con il pennello a scalpello facciamo delle sfumature, perché le sfumature danno sicuramente ancora più eh, rilievo ai disegni, anche se sono semplicemente incollati. Quindi asciughiamo e facciamo le sfumature. Ora vi faccio vedere come fare le sfumature in, un, in una parte del... Del, del lavoro e poi dopo io lo farò tutto così non, non vi faccio perdere tempo a guardare come sfumo tutti, tutti i bordi allora eh, pennello a scalpello quindi il pennello con questa forma qui si bagna poi lo asciughiamo un pochino allora dobbiamo mettere il colore utilizzerò il bruno che è il colore che io generalmente utilizzo per fare per fare le sfumature che è questo marrone scurissimo e basta poco perché perché io devo solo andare a bagnare, allora ho detto bagno il pennello, lo, lo asciugo un pochino, poi vado a bagnare nel colore solo la punta, la parte più alta della punta, in questo modo vedete che solo la parte è sporca di colore, solo la punta. Così io cosa vado a fare? Poi vado a passare sul bordo, vedete, il pennello, quando c'è l'acqua, se il pennello è sporco, c'è tanta acqua sul pennello io poi posso andare tranquillamente a sfumare in questo modo quindi non preoccupatevi se all'inizio vi sembra di aver lasciato troppo colore quindi bagno sempre la punta e vado così a sfumare ora io vi sto facendo vedere solo questi particolari perché perché devo aspettare che asciughi bene la pasta che ho dato per evitare di fare danno quindi vi faccio vedere come si fa nelle parti dove non c'è dove non c'è il lo stencil e poi una volta asciutto andrò a fare le sfumature dappertutto così vedete è semplicissimo sono proprio semplici da fare l'importante la cosa fondamentale qual è allora si bagna sì la punta più alta del pennello nel colore ma quando vado a colorare devo appoggiare tutto il pennello sul supporto in modo che la parte bassa dove è bagnata mi crei la sfumatura perché se voi poi andate a passare sul bordo solo la punta colorata vi rimane una macchia di colore se invece voi passate tutto il pennello sotto che è pieno d'acqua vi sfumerà il colore fate due prove ma vedrete che è facilissimo ora io non vado avanti perché eh, devo aspettare un attimino che si asciughino bene i, le paste in rilievo che ho messo e poi eh, finirò diciamo, il lavoro semplicemente facendo le sfumature questo è il lavoro finito dopo aver fatto tutte le sfumature adesso ve lo faccio vedere un pochino così nel particolare Vi faccio vedere tutti i lati allora lo stencil che ho fatto è bello perché è rimasto perlescente quindi dà un po' di volume vedete qua ci sono tutti i bordi sotto alla fine è rimasto anche un lavoro fatto bene e questo il frontale tocco piano piano perché non vorrei che ci fosse ancora un po' la pasta che si deve asciugare allora l'unica cosa che ho fatto che non si vede nel video mi spiaceva sprecare quel pochino di pasta che mi era avanzata che ho, che ho spruzzato avete visto direttamente dal tubetto mi era rimasta un pochino di, di, di pasta e quindi con la spatola non ho fatto nient'altro che andare a riprendere vedete un pochino le foglie e i fiori giusto in qualche punto ma niente di, niente di che però alla fine è rimasto anche un bel lavoro perché dà, dà comunque luce direi che il risultato non è malvagio spero di esservi stata utile con tanti piccoli suggerimenti che a volte fanno la differenza perché, perché non ci va niente magari a quello che vi dicevo sulla carta di riso piuttosto che sul come fare le, le sfumature piuttosto che come giocarsi la pasta con lo stencil per fare del colore un po', un po così che va, che si vede, e non si vede insomma sono tanti particolari che non so magari sapevate già tutto perché chi è un po' più esperto queste cose le sa però eh, visto che come vi ho detto mi capita spesso che mi vengono fatte delle domande che mi accorgo sono delle domande molto semplici, quindi magari di chi si sta approcciando a da poco al decoupage, piuttosto che allo scrapbooking, piuttosto che al mix media, insomma tutte le cose che faccio nel mio canale. E quindi, mh, insomma, proprio per questo eh, ho deciso di fare magari ogni tanto anche qualche video in cui, in cui spiego magari un pochino più nel dettaglio come fare delle cose che... Eh, magari io le davo per scontate e in realtà non, non lo sono e quindi come ho detto all'inizio vi dico se, eh, se vi sembra che la cosa possa andare bene o se avete qualche richiesta particolare magari provate a scrivermelo nei commenti e io cercherò se riesco di, di accontentarvi così tutti quelli che, che seguono il mio canale riescono più o meno a fare o provare a fare le cose che faccio perché mi sono accorta che certe cose forse possono essere un tantino complicate comunque questo è, questo è il video di oggi che voleva essere un video un pochino diverso aspetto i vostri commenti eh, oppure mettete un like se, se il video vi è piaciuto, ma il commento è sempre una cosa più ben accetta perché alla fine mi, mi fa. Sto instaurando un certo tipo di rapporto con le persone che mi seguono e così riesco proprio a capire eh, se devo cambiare qualcosa all'interno del mio canale, se devo fare i video in un altro modo. Insomma, sono cose, cose importanti che se mi vengono dette da voi, insomma, magari io subito non, non ci arrivo o perlomeno non ci penso, non so perché <ride> mi accorgo che a volte. Non no, no, ho dato per scontato delle cose che in realtà <ride> non lo erano e niente, direi che ho parlato abbastanza anche per oggi e quindi boh, per oggi è tutto e ci vediamo con il prossimo video e una cosa che mi piace dire sempre è buona creatività a tutti un bacio, ciao!